più profondo, le rivelazioni arcane e quello che scopriamo oggi a Pescara, la presenza di un ambasciatore per gli extraterrestri, un qualcuno che eh, magari gli i eh, telespettatori di lingua italiana già conoscono perché è stato presente nel 1900... 86 sul programma di Magalli se non sbaglio con ecco, il tuo nome il tuo nome è Filippo Cipolla Roberto allora Filippo Cipolla qui sicuramente abbiamo uh, di fronte a noi un qualcuno che creerà un po' di scompio tra i nostri oh. telespettatori oh, no, no, no. no, no. Ovviamente sì, non è la prima volta. Che... Eh, eh, no. Si crea sempre un po' di scompio quando qualcuno, al di là dei canali, noi siamo una televisione anche in vista all'estero, eh, crea scompio e crea sicuramente astonishment, come direbbero gli inglesi, quando qualcuno si presenta e dice io sono l'ambasciatore degli alieni è e degli esterni. Ecco, cos'è per te e cos'è stato diventare un tramite con queste entità, entità di luce ovviamente, quindi entità positive? Stato, sono state le esperienze che ho avuto, anzi ho dimostrato anche che per esempio nell'86 a Magalli io parlai del 1991 nel Messico, che sarebbero stati avvistamenti nel Messico. Cos'è per te il 2012? Niente, è un passaggio storico, cosmico, null'altro. Certo c'è il pericolo, c'è un pericolo imminente, però non credo. Che terza guerra mondiale all'orizzonte no. sì, non è una terza guerra mondiale ma è una separazione dal bene e il male, tra il bene e il male si aggiunge un nuovo livello di coscienza e di conoscenza di conoscenza certo. ecco, questa, questo tuo encounter, eh, questo tuo avvicinamento a queste entità extraterrestri come è avvenuto, seguendo quali modalità e ci sono anche altri testimoni? certo perché con me io ho portato sempre con me delle persone che possono disseminare in qualsiasi momento fatti e fenomeni eccezionali per cui non... poi a proposito dell'Inghilterra nel 1989 io a Sanremo dove si teneva una volta il festival di Sanremo proprio in quella sala annunciai che per me l'Ariston, il famoso Ars casi no, c'è una sala annuncia cioè che nel 2001 avrei, il SETI avrebbe ricevuto qualche cosa da parte delle entità superiori, cioè dagli Il SETI, ricordiamo per i nostri telespettatori, è ovviamente in cerca eh, di un messaggio che arriva da parte eh, di qualcosa che, che è fuori dalla, dalla terra il messaggio originale che si è negli anni 70 cos'è arrivato nel 2001? Bolton è apparso dalla mattina alla sera e poi a Cibleton, siccome eh, il SETI ha tutte le telecamere per cui eh, hanno ritrovato eh, il, il direttore comunicò eh, in un'intervista che effettivamente a Cibleton non poteva essere stato qualcosa dei chiclmakers proprio per la caratteristica del dove hanno delle telecamere anche nell'infrarosso per cui se fossero entrate delle persone terrestri a fare quello che non è possibile farlo con la tecnologia che loro hanno fanno solo cerchi le cose più complesse non le fanno poi gli originali diciamo, quelli lasciano una traccia che dura anche negli anni che arrivano da dimensioni parallele, da eh, altri mondi, eh, che sono tracciati su cerchi, sì, sono tracciati su cerchi energetici, sì, stato... su benina che loro adoperano allora, diciamo, rischio, una tecnologia superiore che noi siamo appena eh, vedendo però in realtà questa tecnologia ci ha dato le basi della simbologia sacra che è stata usata per millenni per i nostri tempi, le chiese le sinagoghe, le moschee, insomma c'è un link eh, che ci portava originariamente ad avere una relazione forse differente con questa entità cosa ti hanno detto loro di noi? io so una cosa eh, con esattezza che la massoneria quella ufficiale sia di rito scottese eccetera sono di origine vengono dal tempio di Salomone no? come origine poi templare c'è perché loro sono stati sempre in contatto eh, le civiltà superiori con le persone più evolute sia spiritualmente sia a livello di conoscenza del tempo o quello attuale con esseri che hanno la capacità di comprendere certe simbologie senza ricorrere a no? perché? perché questo fa sì che colui che non è conoscente di una certa realtà non può interpretarla perché non è i tempi sono maturi per un contatto al di fuori di questi cerchi iniziatici oppure rimarranno sempre... Un contatto che è già avvenuto perché... Sì, sì no, quello lo so, però eh, sono maturi i tempi per cui adesso anche il mondo profano, il, il popolo riceverà queste, queste istruzioni dall'alto, questo sì, allora... vedrà finalmente da, da, da, anche le origini della nostra stessa civiltà. Certo, ma di fatto in questi convegni ci sono persone preparate che stanno dicendo delle verità che all'epoca non si potevano dire perché non avrebbero compreso tutto sarà svelato nulla rimarrà segreto passo del Nuovo Testamento no? e questi sono i prima delle venute grande del Signore saranno fatti in genero genero ma Sodoma e Gomorra insegna una grande, un grande castigo se non impariamo questi messaggi non... dove c'è la separazione tra il bene e il male c'è questo, lo spartiacco del 2000 è proprio questo però andiamo sui tempi attuali che cosa è successo recentemente? A maggio Mekkano che che un deputato americano del News ha rivelato che nel 1954 Eisenhower si è incontrato con una, delle civiltà che deve essere. Cioè questo è significativo. Poi l'America che cos'è? L'America è venuta dalla massoneria creata, no? Per cui coloro quali sono in America hanno, hanno una tradizione della massoneria autentica, diciamo quelli che hanno sempre rispettato no? le indicazioni che sono venute sempre dal Tempio di Salomone, non dimentichiamocelo. Quelle sono le istruzioni eh. che ci danno la possibilità. Allora, se un deputato, se un deputato, se un deputato no? degli USA rivela. Gattacigova. Gattaci però c'è stato anche un gran parlare di Obama adesso ci rivela il segreto Obama adesso ci fa vedere gli extraterrestri invece Obama non ci ha fatto vedere niente eh, non può dirlo prima che qualcun altro abbia cominciato a indicare una via maestra Obama ci arriverà a questo o di rifo raffa anche perché le civiltà extraterrestri ormai si sono stufate cioè con Caronia cos'è successo a Caronia in Italia? È, solo in, è un intervento dei militare degli extraterrestri Quei fenomeni che si sono veriti dire, da Carolina hanno dimostrato della loro tecnologia. C'è un avviso, fate attenzione che voi non state giocando né con eh, Saddam Hussein né con altri, state giocando con civiltà che vi possono distruggere in due secondi se lo vogliono. Sempre. Sicuramente abbiamo, eh, in chiusura di questa piccola intervista che abbiamo fatto con te, una curiosità. Come ambasciatore, qual è il messaggio di questi extraterrestri? Il messaggio è che noi stiamo entrando appunto dal 2012 in poi in una civiltà superiore, anche a livello economico, perché si arriverà finalmente a dire, già ci sono dei, dei semi buttati, capitalismo sociale, cioè bisogna arrivare a quello se vogliamo effettivamente... Arriva un nuovo modello di civiltà, io ti ringrazio, eh, come ambasciatore, un ultimo messaggio ai nostri telespettatori: di avere fiducia in noi, nelle persone che stanno lavorando in queste nuove scienze e che ci seguano, perché noi non raccontiamo né fandomie, come dice qualcuno a Margherita, né Fantasticarie, ci sono fatti oggettivi. Caronia insegna. Ringrazio. Sì, I telespettatori di Enigma TV sicuramente hanno avuto l'opportunità di incontrare un personaggio così enigmatico. Grazie.